Non ho starnuto... <coughs> IPFS, Interplanetary File System. Si tratta di un protocollo peer-to-peer -peer che permette di distribuire il web. Ovvero, se io ho questo, questo triangolino, questo triangolino mi piace un sacco. Nel tempo io non voglio che venga perduto, voglio che tra cento anni, tra mille anni, questo triangolino sia possibile... ...sia possibile ricrearlo, perché mi piace e perché ci credo in lui. Allora cosa faccio? Ora ce l'ho soltanto io, nessuno ha le informazioni necessarie per ricostruirlo uguale... ...con lo stesso magnetismo, con eh, la stessa disposizione, la stessa forma, lunghezza e pallina. Allora io prendo, lo spezzetto... ...e, e distribuisco queste informazioni a un, un altro computer, un'altra persona... ...che le salva come pezzettini e nel caso io lo perda, quindi dico no l'ho perduto, cosa faccio? vado a interrogare questo computer e gli dico ehi io voglio ricostruirlo, come faccio? e lui dice ehi io ce l'ho, ce l'ho per intero oh, e, e, e voglio aiutarti a ricostruirlo e mettiamo che io voglio vedere un video che si trova in uh, Norvegia un mese fa potevo vederlo sono su YouTube in questo momento, un mese fa volevo vederlo e potevo vederlo. Adesso, per qualche motivo, nel mio stato è stato bloccato e io rimango deluso perché non posso vederlo. Com'è possibile? Perché YouTube, o meglio Google, ha deciso che non è più disponibile nel mio paese per motivi di copyright, piuttosto che perché lo Stato ha chiesto a Google di non farlo più vedere in Italia. Insomma, per vari motivi posso, può essere che io non uh, lo veda più. Ma se questo video fosse stato condiviso, anziché attraverso upload su YouTube, fosse stato condiviso attraverso add, o meglio, add, <ride> in inglese, cioè add, aggiungi, ehm, tramite l'ipfs, ad oggi io potrei ancora vederlo, sinché almeno una persona... Lo, lo abbia visto e sia connessa alla rete quindi ho l'originale che l'ha condiviso Come è possibile fare tutto ciò? praticamente il file viene spezzettato in tante parti allora l'originale è ancora nelle mani di chi l'ha creato chi l'ha creato lo spezzetta in tante parti e lo distribuisce sulla rete ora se almeno una persona è interessata a vedere questo video e dice io lo voglio vederlo Cosa fa? Interroga chi l'ha creato, in questo caso perché è l'unico ad averlo, e gli dice, ehi ti servono questi pezzi per poter vedere il video. Allora gli manda i pezzi e questo qui li unisce e lo guarda. Questa persona nel suo computer contiene ancora i pezzi che gli sono stati mandati. Quindi se una terza persona decide di vederlo, cosa succede? Che chiede a chi è connesso nella rete, quindi in questo caso il creatore e anche quello che l'ha già visto, Ehi, hey, io voglio vedere quel video, mi mandate i pezzi per vederlo? Allora, questa persona cioè, que può vederlo attraverso l'invio simultaneo, o meglio, un pacchetto dopo l'altro, di il pezzo che contiene il creatore e il pezzo che contiene la seconda persona. E li unisce. Ora, questo conterrà anch'esso i pezzettini. Qual è il lato positivo? Che uno, il file è distribuito su più persone, a più persone in più computer in più parti del mondo. Inoltre, avendo, chiedendo il pezzo a più persone, viene distribuito anche la velocità, cioè la, la banda viene, viene ridotta per chi lo invia, l'originale dovrà inviare meno dati, poiché viene richiesto un pezzettino soltanto e un altro pezzettino viene richiesto da un'altra persona. Quindi, essendo che l'upload nel mondo è la parte diciamo, più lenta, quando volete caricare un video il video si carica molto lentamente, quando volete scaricarlo si scarica molto velocemente, se questo file viene distribuito ad esempio a 50.000 persone, io ho la possibilità di chiedere un pezzo di file a 50.000 persone diverse e, e, e quindi mi si scarica molto velocemente, al massimo della mia velocità, e lo ricompongo super velocemente. Questo file ora è distribuito, ovvero più persone ce l'hanno e hanno la possibilità di aiutare altre persone a ricomporlo. Se viene bloccato questo video su YouTube io posso continuare a vederlo tramite l'IPFS perché può essere bloccato, sì, eh, tramite Google, ma Google non può bloccare il, una rete che non è sua. Quindi in questo caso se io l'ho scaricato ce l'ho sul mio computer. Posso rivederlo tutte le volte che voglio, posso vederlo anche se è stato bloccato nel mio stato ed inoltre posso vederlo anche se non sono in linea. Se io spengo il computer, mi staccano la rete internet, io posso ancora accedere a questo file e guardarlo. Riunisco i pezzettini che sono nel mio computer. Adesso non si attaccano più, oddio. Vabbè, è un file corrotto. <ride> ok, l'ho riunito. Riunisco questi pezzettini e posso guardarlo. Quindi è un web incensurabile, è un web sicuro. Ed è un web che... Dà la potenza agli utenti, cioè non, non stai più sotto il predominio di, di qualcuno ma eh, permette di essere completamente liberi È come web dovrebbe essere. Inoltre è molto veloce poiché viene distribuito il file a tantissimi computer contemporaneamente scaricabile È fantastico. <ride> ok, adesso vi spiego come usarlo però. Allora, praticamente facciamo partire la registrazione. Ok.